Comunque mi dispiace, insomma ci sia stata tutta questa polemica intorno a un atto che comunque è stato protocollato assolutamente in tempo, quindi non c'è un errore della maggioranza e che comunque ha visto un supporto che riconosciamo da parte di tutti i capigruppo perché in coerenza con quanto detto in precedenza. Eh, eh, trovo giusto che venga discussa anche questa oggi come le altre perché è stata protocollata in tempo e quindi perché l'errore non è nostro e perché eh, ribadisco la protazione è stata decisa ulteriormente da tutti i capigruppo che in, in, in coerenza in coerenza con quello che hanno detto prima, cioè che eh, grandi personaggi come questi non hanno colori politici e quindi è importante dimostrare in questa, anche in questa occasione questa trasversalità. Un po' si è tentennato oggi, però insomma, eh, cerchiamo di raccogliere il lato positivo. Per noi è un'occasione per eh, riconoscere insomma, un, un gigante semplice come Proietti, uno proprio degli attori più amati dagli italiani, in particolare dai romani. Eh, è riduttivo veramente definirlo insegnante perché eh, era veramente un fiume in piena che travol ti travolgeva con la sua bravura. Eh, più che da studiare, lui era da rubare veramente con gli occhi. Faceva, è partito come apprendista nelle botteghe di un artigiano e, e ha sempre mantenuto queste radici di semplicità. Eh, non esiste veramente una definizione migliore per lui di persona semplice, umile, eh, che ha insegnato il rispetto per il lavoro e per il sacrificio. Eh, come detto, da teatro, cinema, musica, tv, poesia, veramente si è dimostrato un artista... Eh, poliedrico e, eh, ed era giusto che Roma eh, capitale e anche insomma, noi abbiamo voluto riconoscere eh, questa grande passione per l'arte e per la cultura che lo ha spinto in tutti questi anni, questa importante eredità che ha lasciato soprattutto all'identità di noi romani, eh, per cui la sua capacità di coniugare dal basso e dall'alto il colto e il popolare in una commissione che veramente è riuscita a pochi in tutti questi anni. E il dibattito è stato ampio se, eh, insomma, sia a livello pubblico che interno nostro, insomma, sul Brancaccio e il Silvano Toti Globe Theater, che sono state le case artistiche e le creature di Gigi Proietti di fatto, e con esse ha cercato di rendere il teatro un teatro che fosse più possibile accessibile a tutti. E, e, proprio riconoscendo questo legame fortissimo con il popolo romano insomma eh, credevamo fosse indispensabile eh, riconoscere in ogni modo possibile anche ponendo iniziative che potessero dare il nome al Globe theater stesso con il supporto insomma del, del, del, del, del del, di Silvano, Silvano Toti da cui il, il teatro prende nome eh, a procedere insomma con il riconoscimento al grande maestro e poi di omaggiare con una campagna di affissioni eh, che possa andare al riconoscimento della valorizzazione della produzione eh, di questo grande uomo riconoscendo il suo straordinario impegno profuso per la crescita culturale della nostra città e del paese quindi per questo anche noi pensavamo fosse importante dare un contributo contributo presidente spero insomma che possa essere sostenuta da tutti questa questa mozione grazie